Il Warden, amici miei, un mostro pauroso che uscirà nella versione 1.18 di Minecraft. Questo video sarà diviso in due capitoli, il primo sarà abbastanza tranquillo, nel secondo capitolo però vedremo veramente il Warden. Ho paura anche solo a pronunciare il nome Warden, ragazzi... Praticamente questo è un mod Che stanno aggiungendo nella 1.18 ufficialmente Però praticamente Io ho trovato un seed di minecraft Che se volete ve lo do Che è proprio questo qua Questo in cui sono ora Magari ve lo darò in qualche video E praticamente ponano effettivamente dei warden Alcuni hanno detto davvero che hanno trovato i warden Quindi... Che sono tipo però delle entità in, queste, in, que in questi mondi, poi ci sarà ufficialmente nella 1.18, ma adesso sono tipo delle entità come, come aerobrine, come entity, come l'intruso, eccetera. No, sono tipo delle entità che magari entrano nel mondo e, e fanno danni, tanti danni. Quindi eh, sono anche molto inquietanti, quindi iniziamo subito. Io ovviamente ho già preso del legno qui in giro e quindi ovviamente mi craftò la crafting table. Questo sarà un video assolutamente abbastanza normale ovviamente. E Questo è il capitolo 1, ovviamente, di questa storia che vi racconto Perché non è solo una storia È effettivamente una cosa che magari può succedere E poi comunque, se magari uh, ve, ve lo state chiedendo Noi qua tutti siamo aperti di mente Ciò vuol dire che praticamente siamo super, super disponibili a tutte le nuove cose A, a tanti aspetti del dell'apertura di mente Quindi tutti quanti noi qua aperti di mente, mi raccomando mm. Allora, vedo qua... Che non so se dovevo vederlo ma praticamente vedo una croce con delle torce Tre torce così e delle torce così Ora io su Minecraft questa cosa non mi pare l'abbia mai vista in tutta la mia vita Cioè ora ditemi voi se avete mai visto delle torce così Anzi scrivetemi nei commenti se a voi capitano queste cose E mi raccomando Scrivetemi nei commenti anche i vostri pensieri Se secondo voi è vero oppure no Se non ci credete vabbè è normale Io queste torce le prendo perché chissà Cioè nel senso magari mi potrebbero anche essere utili chi lo sa Adesso andiamo da questa parte, dobbiamo, um, dobbiamo andare a prendere un po' di cobblestone, anzi in realtà posso prenderla già da qua praticamente, ne prendo giusto tre così mi faccio il piccone in pietra e quindi finisco subito. Però veramente ho troppa paura di sapere cosa questo warden farà, perché abbiamo capito subito che qua secondo me c'è qualcosa che non va, perché se ci sono queste tre torce di redstone, secondo me qualcosa qua succederà e ragazzi, cioè, è abbastanza ovvia questa cosa, no? Non, non ci scherziamo nemmeno su questa cosa, perché... È chiaro, cioè, è come se tu, tipo, non lo so uh, È come quando, tipo, la professoressa ti interroga in classe, no? Cioè, nel senso, tu sai che sta per interrogarti E, e ovviamente dici, chi chiamerà mai? Eh, ovviamente chi chiama proprio te, giustamente E' sempre così, eh, purtroppo Adesso vado a prendere un po' di cibo eh, Scusate se vi ho rievocato ricordi brutti della scuola Infatti adesso siamo in vacanza, quindi non pensiamoci E pensiamo invece a questa minaccia brutta che è il Warden Qua in questo mondo maledetto Perché sì, questo è il Sid maledetto il Warden su Minecraft. Ok, con questa sh shader a volte vedo in modo strano. Ehm, spero che vi piaccia. Non lo so, è un po' più particolare del solito. Eh. Però spero davvero tanto che vi piaccia. Anche perché poi ci sono dei dettagli particolari. Guardate qua, queste pecore sono abbastanza normali. Quindi, per ora non sta succedendo un granché. Per fortuna. Cioè, nel senso, io, se non succede niente, praticamente non carico questo video, ovviamente. Però in realtà. Mm, non so, c'è già quelle torce di redstone Vuol dire che è già successo qualcosa Ma se succede solo quella roba delle torce di redstone Ovviamente ragazzi io non carico il video Perché c'è nel senso, vabbè, ok Sono strane le torce di redstone Però che caspita, vi faccio vedere Delle torce di redstone eh, mm, Vabbè, ok, grazie al cavolo non, non è bello farvi vedere solo delle torce di redstone Invece cerchiamo altro Che posso uccidere Così almeno se arriva qualche mob pauroso Tipo il warden, che è una creatura orribile niente allora potremmo almeno recuperare vita se, se ci fa danno eh, eh, ricordiamoci che è veramente cattivone questo warden eh? ricordiamocelo sempre e comunque allora praticamente qua sotto mm -hmm, c'è del carbone molto buono il carbone lo prendo perché praticamente posso farmi delle torce di redstone no di redstone scherzavo di, di carbone insomma così posso farmi della luce nel caso debba andare tipo in caverna non ci vado ancora perché se io so che questi mobu qua spawnano nelle caverne Però voglio sapere se succede effettivamente qualcosa di strano all'esterno delle caverne Perché come abbiamo visto effettivamente è successo qualcosa di strano E dovrebbero esserci altri avvenimenti strani Di qui a breve Spero perlomeno perché sennò vuol dire davvero che sto registrando questo video a vuoto E non dovrebbe, non dovrebbe essere così. Invece continuiamo ad uccidere queste pecorelle che mi serve molto cibo E ok c'è stato effettivamente qualcosa c'è stata una freccia, vedete, questa freccia qua. Ora, io non per, non per dire, ragazzi, però questa freccia qua è, è, è, deve essere arrivata da qualche parte, giusto? Ok, adesso non voglio essere paranoico, perché comunque potrebbe anche essere, ragazzi, che magari ci c'era uno scheletro e tutto quanto. Quindi potrebbe essere anche abbastanza normale questa freccia, anche se io vorrei capire che scheletro c'era qua sull'albero. Cioè, nel senso, in pieno giorno... Diciamo che sugli alberi non è che ci sono gli scheletri Non è che piace proprio agli scheletri stare proprio sugli alberi di giorno E piantarmi le frecce in testa Non è ciò che fanno loro di solito Loro lo fanno di notte E però è giorno Quindi com'è possibile questa cosa? Non lo so, vediamo un po' più avanti cosa succederà Perché io sono uh, proprio curioso di sapere se succederà qualcos'altro Restiamo appunto in ascolto, in um, guardia Perché potrebbe effettivamente succedere qualcosa Ma perché, raga, io ho visto una balestra là non per dire, ma io ho visto delle cose E ho, io ho sentito un, un blocco adesso sto, sto, Mi sto cagando addosso Ok, mi sto cagando addosso Ok, raga, mi sto cagando Letteralmente Ok, eh no, però qua ci sono i pillager ci, Raga, ci sono i pillager No, no, no, pazzi Qua, qua sono cattivi Via, via, uccide, muori eh, Che cattivo, via però dai, ok no, andiamocene via, però questa struttura mi incuriosisce, non so se è una struttura normale che c'era prima dai, dai villager, però praticamente ho pochissimi cuori, il bello è questo. Ok, ho pochissimi cuori e me ne devo andare prima che mi ammazzi questo qua, e quindi via immediatamente, ciao ciao, addio, ciao per sempre, ciao ciao, addio, è stato bello conoscerti ma me ne vado, chissà perché, no davvero, cioè io devo mangiare, adesso mi faccio una fornace e magari ci sentiamo fra un po'. Siamo nel capitolo 2, come ben vedete qua Ho tipo delle... Mh, ho della carne, ho preso anche del ferro un pochino Magari mi crafto un piccone mh, Sentite, meglio una spada Perché a quanto so, se c'è il warden chiaramente è meglio avere la spada in ferro piuttosto che un piccone in questo caso. Di solito su Minecraft chiaramente è più importante... Boh, secondo me è più importante il piccone. Secondo voi qual è l'attrezzo più importante su Minecraft? Che eh, mi interessa molto, sono curioso della, del vostro pensiero perché io utilizzo molto il piccone. Andiamo sotto e comunque questa caverna... ho no, proprio scelto una bella caverna inquietante, no, giustamente perché... Ok, devo... allora, da questa parte vado perfettamente... Vediamo un attimo, perché sinceramente mi sto anche leggermente inquietando, sto cercando di sdrammatizzare tutto quanto, però ovviamente non è, non è normale. Poi da questa parte, non, io non andare sinceramente, mi andare da questa parte perché vedo che c'è la lava, e quindi sembra tipo una sorta di canyon, vedete? Ma magari mi, mi crafto altre torce, magari andremo da quest'altra parte, perché appunto dobbiamo visitare un attimo queste caverne. Ok, facciamo così, andiamo avanti. Guardate che è molto pericoloso ciò che sto facendo io in questo momento. Anche perché qua non si vede un beato, c'è un po' di niente. Oh, mi sto anche spaventando, aiuto. Ma datemi supporto nei commenti, mettete tipo il, um, il coltello. Il coltello che tipo così mi dà la forza. Di Tipo, no? Del coltello. Che poi chiaramente posso far fuori il warden col, col coltello. Quindi scrivetemi nei commenti, mi raccomando, tanti coltelli. Aiuto. Mannaggia i creeper che sono più pericolosi dei Warden, secondo me, guardate. Quello là. Cioè, i creeper sono i peggiori di Minecraft, veramente. Posso dire che è una cosa molto inquietante, comunque, questa caverna. Con queste, con questa tipologia di, di cose che ci sono qua, con questa tipologia di uh, seed in cui siamo, soprattutto con le cose che sono successe prima: tipo la freccia, le torce, eccetera. E poi non solo la freccia delle torce Anche la balestra Che comunque c'era come una sorta di entità Che stava tenendo una balestra in mano Vi ricordate? Scrivetemi nei commenti secondo voi Cos'era quella balestra Perché eh, Io sono veramente sconvolto Beh direi che in questa caverna Non so Cioè io non vedo nient'altro Cioè magari se, se posiziono tipo le torce Ma se io tipo creo una, una croce tipo No aspettate un attimo che mi è venuta un'idea Perché lui aveva creato una croce No ovviamente quindi dico Se magari tipo devo creare una croce Capito per farlo magari tipo Che ne so spawnare L'aveva fatta più o meno così ok Poi le torce di redstone da questa parte In Teoria ora dovrebbe Venire da qualche parte no Io mi sto spaventando comunque E mi sembra di aver sentito qualcosa Ma non vorrei dire Non vorrei dire stupidaggini Raga ho visto ho, ho vi Avete visto pure voi lo sapevo lo sape Avete visto c'è una, bale una balestra volante Ma io so che sembra un giocatore Però non c'è nessuno In questo server cioè Sono da solo e purtroppo No no raga cioè, letteralmente guardate qua Ma mi sta cioè, tipo mi sta respingendo Allora cerchiamo di andare Comunque per vedere perché comunque dobbiamo Sperimentare ciò che sta succedendo ma che caspita, no aspettate un attimo che devo Scusatemi, devo fare le torce, devo, devo fare tante torce Se no qua non ci vediamo assolutamente niente Cioè sto qua mi ha condotto da questa parte Per, perché? Perché vediamo un attimo Ok Get out of fear, che vuol dire tipo esci da qua An Ancora, get out of fear Cioè praticamente mi dice esci da qua Esci da qua, tipo instantemente Ha messo pure le catene, io ovviamente non me ne vado da qua Cioè figuriamoci il mio mondo di Minecraft Come ti permette di dire, di uscire dal mio mondo di Minecraft Non dovresti mai permetterti anche se, se continuo però Mi sa che continuo però a mio rischio e pericolo Ragazzi, mi raccomando Il supporto nei commenti è importantissimo Mi raccomando, mettete le torce di, di, di torce, qualsiasi torce Voi conosciate, mettete anche le torce elettriche Se conoscete le torce elettriche Perché così c'è più luce E più luce che ci porta a forza Qua ci sono delle torce di redstone invece Che fanno molta paura, devo dire E quindi io qua mi sto molto, molto, molto impaurendo Ma che caspita c'è No, raga, è il warden Guardatelo, è lui! È lui! Che figo! Allora, so che non dovrei essere così tanto... Eh, tanto felice, però, insomma... Cioè, guardatelo, è il warden. Potrei anche ucciderlo, tipo, se volessi. No, no non posso ucciderlo, invece. Aspetta che c'è una balestra che... Ok, ma vedete che c'è un'altra entità, allora. Cioè, ma vi rendete conto? Cioè, vedete che poi non vi ho raccontato i balli. Guardate! Sta cercando di, di incatenare... Di, di, tipo, di, di, di non farmi passare. Perché, tipo, lo sta proteggendo. È, è proprio una sorta di entità in più, oltre... Al, al warden classico è come se fosse tipo la sua guardia o qualcosa di questo tipo sinceramente non so che razza di misteri ci possano essere in questo caso qua anche se ho molta paura di scoprirlo però io dovrei uccidere questo warden prima che magari faccia casini voglio anche vedere cosa mi dà se, se lo faccio fuori Ok, mi sa che sei innervosito un attimo la, la creatura Laga, ho paura perché poi questo qua fa sta facendo anche un sacco di casino mamma mia cos'è? cos'è stato? ma avete visto? Cioè qualcuno mi ha tirato una freccia Vabbè penso che sia sempre stata la stessa entità Anche se Ma se io mi faccio colpire Oh mio dio mi sa che questa entità invece ha avuto la meglio su di me. Ragazzi, mi raccomando, scrivetemi nei commenti se volete che continuiamo questa serie oppure no. Io non sono riuscito ad uccidere per niente il Warden, anche perché è stato super complicato. Ho dei pillager qua che mi stanno inseguendo. E se volete capire il mistero insieme a me, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti. E iscrivetevi al canale, lasciate like. E mi raccomando, commentate e condividate i video. Grazie mille e ci vediamo al prossimo video. Ciao!